Oggi noi abbiamo messo in rete due realtà, due comuni che sono distanti 60 km l'uno dall'altro, ma in verità hanno le stesse caratteristiche, hanno due sistemi di grotte bellissime e stupende. Mettiamo in rete questi due comuni, con le grotte di Pietrasecca a Carzoli, con le grotte di Stiffe e il comune di San Demetrio per creare un turismo diverso. Pensate che solo le grotte di Stiffe hanno più di 45.000 visitatori paganti l'anno. E lo stesso avviene per le grotte di Carzoli di Pietrasecca. Questo progetto sostenuto anche dalla Fondazione Carispa che prevede inoltre la realizzazione di corsi esperienziali all'interno delle grotte. Io ho fatto votare un emendamento dall'intero consiglio regionale in cui il sistema delle grotte di Stif e di San Demetrio è stato riconosciuto appunto come patrimonio turistico-culturale della regione Abruzzo.